Ciao a tutti, oggi per mia scelta non ci vedremo, ho deciso di lasciare completamente spazio ad una mia follower che spero vorrete seguire sul suo canale che troverete in descrizione con un dono molto speciale, se siete persone impressionabili vi consiglio di chiudere il video oppure di mutarlo e di darmi comunque la visualizzazione e almeno un bel like buon ascolto. Ciao a tutti, io sono Claudia del canale del benessere. Eh, prima di iniziare voglio ringraziare e salutare Riccardo perché mi ha proposto questa collaborazione meravigliosa che io ho accettato molto molto volentieri perché mi dà la possibilità di raccontarvi ragazzi quella che è la mia esperienza eh, paranormale. Allora, eh... Cercherò di essere più sintetica possibile per non tediarvi troppo, ma dobbiamo fare un piccolo salto temporale all'indietro e andare al 2014, eh, anno in cui appunto mi si presentano, mi si palesano i primi fenomeni paranormali. Eh, molto brevemente, era una mattina, come tante... Eh stavo aspettando l'orario per andare al lavoro, nel frattempo io mi facevo eh, dei selfie, come si possono fare tranquillamente, vi fa sarete fatti tutti, facevo il selfie, lo riguardavo, facevo il selfie, lo riguardavo, facevo il selfie, lo riguardavo, per venire se molto bene, ad un certo punto faccio un selfie, lo riguardo e quello che mi appare è questo. Allora. Come potete vedere ragazzi, questo è il volto di un ragazzo, si capisce benissimo, lo potrete cercare ovunque, non lo troverete su nessun motore di ricerca, google o altro. Qui abbiamo il viso, qui abbiamo la bocca, il naso, gli occhi, questo ragazzi è proprio eh, dettagliatissimo. E qui sotto, però questo non so se riuscite a vederlo, c'è una scritta di A n dan allora la mia esperienza parte tutta con questo ragazzo io sono una persona eh, per natura eh, come posso dire molto molto razionale eh, ho sempre dato spiegazioni logiche a tutto ho cercato quindi di dare una spiegazione logica anche a questo ma ahimè non ci sono riuscita Dopo questo episodio ragazzi io mi sono rivolta a una persona che avevo conosciuto anni prima eh, che abita vicino al territorio dove abito io perché in realtà io dopo questo episodio ho iniziato ad avere paura, paura, paura allora andai da questa persona, vi feci vedere eh, questa foto e questa persona che poi è diventata anche la mia guida, è per me è veramente una guida mi disse che comunque io avevo questo dono che eh, potevo comunque star tranquilla perché questa eh, persona, questo ragazzo è comunque un'anima inquieta, morta, di morte violenta, comunque un'anima pura, un'anima buona e, e niente, lui mi disse comunque, mi tranquillizzò perché mi... Ero visibilmente spaventata, terrorizzata. Mi disse di stare tranquilla e tornare a casa. Io tornai a casa, ripresi a fare quella che era la mia vita. Però succede che, scusate mi giro un attimo, Riccardo abbi pazienza ma tu mi conosci, io non sono non sto mai ferma, eh, però nel corso del tempo iniziarono a accadere cose molto molto particolari in casa, del tipo si accendeva la televisione senza che nessuno l'avesse accesa, partiva la musica allo stereo senza che nessuno l'avesse accesa, si aprivano degli sportelli di... Della de, de scarpiera, per esempio, senza che nessuno ci fosse vicino. Insomma, iniziarono a accadere cose un po' particolari fino al giorno in cui io sentii come un brusio, no? Sentivo, fare... sentivo queste voci, perché sentivo delle voci al che dissi: beh, ok, o sto impazzendo, o sto impazzendo. Decise di tornare da questo signore di cui vi ho detto prima, che vi ho detto prima e lui mi disse che eh, io ero in contatto con tre persone, tre persone ovviamente non più in vita e lui mi disse che io avevo questo grande dono e con questo grande dono io avrei potuto aiutare tantissime persone. Al che dissi, beh, io questo dono, se non lo so sfruttare, non posso aiutare nessuno, un po' come avere un pianoforte e non saperlo usare. Allora questa persona mi disse, Claudia, inizia a fare scrittura medianica. Mi disse come fare, eh, mi diede tutte le sue protezioni. Iniziai a fare questa scrittura medianica. Da questa scrittura medianica in poi, le voci si sono intensificate, sono diventate molto più chiare adesso riesco a capire cosa vogliono comunicare queste persone sono tutti messaggi d'amore tutti messaggi positivi e io ho iniziato visto e considerato che questa persona mi disse potrà aiutare tantissime persone ma in realtà nella mia vita prima di approdare su youtube queste tantissime persone non è che girassero no allora ho detto se Posso portare su YouTube questo mio dono finalizzato ad aiutare gli altri? Ben venga. E in una mia live io ho fatto scrittura medianica e sono riuscita a portare tre messaggi di tre persone eh, anime a tre spettatori che eh, avevano il desiderio di mettersi in contatto con questi loro cari adesso sono riuscita a capire come poter aiutare queste tante persone portando questi messaggi d'amore questi messaggi positivi perché sono solo messaggi positivi e voglio dire anche una cosa a, agli scettici che sicuramente non mancano perché io ragazzi ho 43 anni per 39 anni ho vissuto nello scetticismo più assoluto, quindi io posso capire chi dice: Vabbè, questo si sta inventando un sacco di fregnaci, questo si sta inventando un sacco di sciocchezze, vi capisco. Purtroppo non posso oltre a questa che è una prova, perché è l'unica prova che io vi posso portare, ok? Non posso dirvi altro se non raccontarvi quello che ad oggi. È un mio dono che non ho scelto, che non si può scegliere, è un dono che io fortunatamente adesso ho, e eh, che mi serve per aiutare voi. Io vi saluto eh, e, e vi ringrazio per l'attenzione. Se volete potete passare a trovarmi sul mio canale, il canale del benessere e io sono Claudia Riccardo. Grazie tesoro per avermi dato questa bellissima opportunità, grazie, ciao a tutti!